Eccoci, bentrovati ancora in diretta sulle fonti tv per questo nuovo appuntamento di Zoom Certificates, puntata come sempre ricca di spunti, non solo per la panoramica di mercato, ma soprattutto per eh, i nuovi input, i nuovi prodotti che ci presenteranno i nostri ospiti per darvi qualche suggerimento in più nella costruzione del vostro eh, portafoglio utilizzando proprio lo strumento dei certificati. E allora io introduco e saluto i miei ospiti a partire naturalmente dal padrone di casa, ovvero Riccardo Falcolini ben trovato Riccardo ciao Valentina buongiorno e ben trovata anche a te io sono un umile ospite ovviamente È un padrone di casa in, siete voi. in esterna però Diciamo così che ti sei trasferito in questo momento Va bene comunque è, è... Ho, ho ceduto le chiavi di casa a voi insomma. Va bene, va bene, va bene Le, le conserviamo E naturalmente ecco do il, il benvenuto E un saluto anche al nostro Pietro Di Lorenzo Eccolo qua Pietro Eccoci, bentrovato. Buongiorno. Ti buongiorno Ti vedo con una divisa particolare o sbaglio? Ma io direi che ho messo l'abito buono, era a 33 anni che, che fa... l'avevo nascosto eh, in... Sì ma infatti guarda io mi sono Così chiesta vede, ma ch chissà eccolo lì, eccolo lì con il trebe in evidenza il terzo, il terzo scudetto del Napoli ricomincio da tre come hanno titolato i giornali sportivi glielo concediamo Riccardo insomma veramente erano più di trent'anni ah. che non accadeva questo momento per il Napoli e quindi eh, anche lo so che non condividi proprio la fede calcistica sì. di Pietro no. però questa concessione gliela possiamo fare da, non lo so, allora diciamo che son, dato che sono 33 anni che non metteva quell'abito, ora farò una battuta per cui mi odierà puzzerà un po' di naftalina quindi l'avrà tenuto lì nel cassone per Vabbè. tanto te. Ma adesso, ma adesso, secondo me, lo rimetterò spesso, ecco, eh, un... eccolo, eccolo, un fondo, eh, ogni anno, così, poi, vero, insomma, visto così. che Valentina ha citato un film di Massimo, dove si ricomincia mm -hmm. a te? C'è un altro che, che scusate, di tardo, che poi quello subito successivo. Però quindi 33 anni in ritardo, però insomma qua bisogna festeggiare in maniera adeguata. Eh beh sì, insomma la città di Napoli l'ha fatto abbondantemente e giustamente con grandissimo entusiasmo, l'abbiamo visto tutti insomma in questi giorni. Assolutamente dai, dai Valentina fammi dire questo, insomma, nel senso che eh, io sono stato a Napoli per investing, sì? per investing Napoli appunto. E ho trovato una città fondamentalmente insomma totalmente in festa, già nettamente prima insomma, che ci fosse poi l'incoronazione ufficiale con la matematica del campionato. Certo, Però, è bello vedere come tutta la città. Eh, sia stata unita eh, verso, con questo spirito sportivo molto, molto forte, certo. Insomma, una mer merito i campioni, eh, dai, una merito bella, ai campioni, una bella energia dal punto di vista sportivo, culturale turistico. Insomma, un centro in Italia che sta proprio rifiorendo e noi ne siamo, naturalmente, molto contenti. Abbiamo parlato di bella energia che riguarda la città di Napoli, eh, dobbiamo parlare invece, insomma, di un'energia che non è proprio così altrettanto vivace sui mercati. E, eh, mi ricordo. Riferisco innanzitutto alla giornata eh, di oggi, diciamo che le borse europee sono un pochino eh, sottotono, ma più che altro le definirei attendiste rispetto a un dato eh, che ci interessa, che ci riguarda eh, da vicino, quello dell'inflazione americana che uscirà alle 14.30, dato naturalmente importante per eh, innescare poi le decisioni delle banche centrali, abbiamo visto Fed e BCE che hanno aumentato nell'ultimo meeting di altri 25 punti base il costo di de del debito. E la Lagarda lo ha detto, ecco, le prossime mosse saranno dettate man mano, di settimana in settimana, dai dati che usciranno. E questo, Pietro, è un dato particolarmente significativo, io direi di ripartire da qui. Sì, assolutamente sì, in realtà non solo la giornata, la mattinata di oggi è estremamente noiosa, ma in verità anche eh, la giornata di lunedì e per certi versi anche ieri un po' meno, però insomma sono giornate interlocutorie in attesa di... Uh, i mercati si stanno un po' appiattendo, i volumi sono in forte contrazione e quindi ti, insomma, spoiler un po' le intenzioni di questa puntata, bisogna probabilmente guardare anche oltre le confine per cercare delle opportunità. So, mm. cosa bella ai mercati finanziari, se ci pensi, è che attraverso il trading online puoi avere accesso anche a mercati molto lontani geograficamente quant e quant'altro quindi puoi allargare la scelta a un grande numero di asset class e di prodotti e' quello che cercherò di fare perché il mercato italiano proprio, eh, insomma in vista anche di questo appuntamento, è un po' scarico di idee dal mio punto di vista e quindi ho provato a trovare altro dovere. Eh certo, ecco Riccardo condividi eh, questa view del nostro Pietro, cioè insomma la situazione un pochino scarica dal punto di vista proprio anche dei flussi, gli investitori come stanno reagendo anche dopo ecco, i beating che abbiamo citato delle banche centrali che come al solito eh, sono dei player importanti nel mercato. Sì Valentina, allora condivido pienamente quelle che sono le indicazioni di Pietro in merito ai volumi, eh, guarda un dato real time pubblicato di Borsa Italiana e parla al momento di a malapena 17 milioni di euro di turnover sul, sul mercato Sedex, Considera che il turnover degli ultimi 5 giorni si attesta intorno ai 52 milioni di euro. Diciamo che eh, abbiamo visto un paio di giornate di picco oltre i 60 milioni il 4 al 5 maggio, e poi nuovamente volumi intorno ai 40 milioni di euro. E, diciamo fondamentalmente è una situazione un po' attendista, no? Sì. nel senso abbiamo visto uh, dei, degli increase notevoli di volumi di negoziato e di turnover nelle scorse settimane, tendenzialmente mese scorso, con un po' più di movimento, soprattutto in concomitanza di eventi particolari, quelli abbiamo appunto più volte citati della uh, Silicon Valley Bank e quant'altro, dopodiché i volumi sono nettamente calati è una situazione diciamo comunque al momento lato certificate è una situazione che comunque viene inficiata dalla rinascita dei rendimenti lato obbligazionario quindi mm. la clientela tendenzialmente al momento va a consultare e a comprare quindi ad acquistare anche prodotti differenti quindi come i bond che sono tornati ovviamente come, con rendimenti positivi però sicuramente insomma vedo al momento un atteggiamento attendista su quella che è la situazione è generale. Per quanto riguarda in realtà in, in, i posizionamenti, eh, noi comunque, nonostante guardando quelle che sono le opzioni, quindi covered warrant, comunque al momento riscontriamo un posizionamento eh, long quindi una view rialzista, uh -huh. ehm, quindi con un rapporto put-call ratio intorno allo 0,5, eh, insomma, eh, eh, fondamentalmente eh, questo significa che il sentimento di fondo è un sentimento rialzista e ehm, proprio in concomitanza di un, di un webinar che ho tenuto un paio di giorni fa. Sì. con un partner esterno ehm, la sua view fondamentalmente era una view anch'essa rialzista e parlava o comunque citava come momenti di ehm, diciamo, storni o comunque momenti di debolezza al momento in realtà possano essere delle buone occasioni di acquisto uh -huh. perché il target di fondo o comunque del mercato è un target rialzista entro la fine dell'anno e quindi il trend di fondo è ancora un trend forte quindi vedremo poi insomma un po' come si evolverà però in generale ti dico che l'atteggiamento è un atteggiamento abbastanza cauto e comunque con della positività esatto, eh, cauto sottofondo. attualmente ma con dell'ottimismo rivolto al futuro sì, eh, sì, sì, sì. magari ecco, potrebbe essere anche relazionato a quello che ha detto eh, Jay Powell con l'inizio di una pausa almeno da parte della Fed sul eh, rialzo eh, dei tassi di interesse anzi un'inversione di tendenza proprio a partire da settembre tra settembre e dicembre non so ecco, se le due cose possono essere correlate ma magari, magari sì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 Insomma, sul medio termine sono un po' fermo, sull'intraday, vado molto svelto e sul multi day invece rimango legato alle mie idee, quindi sul lungo termine non cambio. Benissimo, Questo Benissimo. Un po' Pietro, mi sento di caldeggiare questa idea di diversificare. Cioè il, sì. il trend dell'investitore deve essere un po' come un'azienda multiprodotto, no? Mm -hmm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 quindi l'obiettivo non è massimizzare il rendimento del breve, ma avere una equity line, e quindi una struttura dei ricavi più robusta possibile. Ciao. Detto ciò, scusate la digressione, torno alla Sì, al siamo pronti. E, sì. Assolutamente. t okay. sì. Hotel Bologna, 9, York, Savona, 82. Ok. Ok, Adesso questo è un po'. Eccolo qui. Ok.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 Ehm, prodotto certificato, il bonus cap su Alphabet, giusto? Alphabet, Perfetto. 000, sì? Hotel Bologna. Ci 9. siamo già, ci siamo già. Ok, um, okay qui l'idea qual è? Uh, Alphabet ha avuto un periodo piuttosto volatile, il discorso è chiaramente legato all'IA, all'intelligenza artificiale, quanto potrebbe impattare il business di, di Alphabet,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 che è possibile compensare le minusvalenze nei 4 anni ergo chi al 31-12 del 23 eh, deve adoperarsi affinché queste minusvalenze non vadano perse lo può fare utilizzando dei prodotti che offrono una maxicedola nello specifico questo prodotto qui di cui ho, ho indicato l'ISIN eh, il 20 giugno eh, offre l'opportunità eh, di avere una cedola del 15% condizionata con una barriera del 60% adesso ragionevolmente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 eh, è necessario che Curevac, quindi che è il sottostante, il giorno della valutazione finale, che in questo caso insomma, è a giugno 2023, eh, quindi 15 giugno 2023, sì. non chiuda al di sotto di quello che è il valore barriera, che è posto a 6,29,20. Eh, allora, diciamo che fondamentalmente.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 allora, di appuntamenti ce ne sono tantissimi, Valentina come al solito ovviamente sono sempre un po' eh, diciamo a volte ad abbracciare eh, vari profili per, della clientela, profili un po' più aggressivi, dei trader, e profili un po' più calmirati come quelli degli investitori, eh, sicuramente eh, diciamo cito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 E uh, Luca Stellato, uh, e ci sarà uh, una mattinata insomma, di trading live sui prodotti a leva. Quindi, chi volesse, fondamentalmente, riservare il proprio posto da noi, insomma, e ovviamente, noi siamo ben lieti di, di, di, averli, di avervi ospiti. Poi, ovviamente, tantissimi appuntamenti online.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 discutibili e affrontare questo come qualsiasi mestiere che ha diciamo, la difficoltà maggiore che c'è una componente emotiva forse un po' più alta rispetto agli altri mestieri ma insomma come è tutto una buona dose di formazione, una bella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 Uh, alzi un po' l'asticella della tua professionalità proprio facendole le cose, lavorando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 Certo, eh sì. sì, sì. Ti ringrazio eh, per i tuoi suggerimenti. E eh, naturalmente ti lascio ancora i tuoi festeggiamenti perché so che proseguono. Eh, non si, non è io, che io, si è oh, concluso, fatto... <ride> si va avanti ancora per, per settimane. E ringrazio naturalmente, come sempre, il nostro Riccardo Falcolini, un piacere averti qui. e L'appuntamento è al prossimo, alla prossima settimana con, con Zoom Certificates. Grazie a entrambi. Grazie, Grazie. Mille, buona giornata. Grazie. grazie Valentina, grazie Pietro. Grazie, grazie e buona giornata a voi. Io vi ricordo, ecco, dopo questa live che è la puntata di Zoom Certificates, la potete vedere come al solito sui nostri eh, canali di riferimento, il nostro sito www.lefonti.tv e il nostro eh, canale YouTube. Termina qui questa lunga diretta mattutina dedicata all'analisi eh, dei mercati.